Ciao sono Olivia, oggi facciamo insieme la cuscitura ribattuta piatta che è una cuscitura estremamente robusta dove i margini di cuscitura sono ripiegati l'una nell'altro in modo che non si possono sfilacciare. Per questo tipo di cuscitura abbiamo bisogno un margine di cuscitura di circa 2 cm. Mettiamo il nostro tessuto a filo rovescio contro rovescio, vuol dire che la parte bella del tessuto è all'esterno. Cusciamo insieme i due tessuti con un margine di cucitura di 2 cm con un semplice punto dritto. Il modo migliore per farlo è allineare il tessuto con i segni sulla placca della macchina da cucire. In caso di dubbio potete anche disegnare i 2 cm con un gessetto. Nel passaggio successivo stiriamo la cucitura appena fatta in modo che si presenta ben liscia e senza grinze. Ora tagliamo una dei due margini di cuscitura a metà, in questo caso un centimetro. A seconda quale margine di cuscitura tagliate, anche il bordo finito, una specie di bordino, si trova o in una o nell'altra direzione. Perciò dovete decidere in anticipo da quale parte dovrebbe essere il cosiddetto bordino. E qui un piccolo consiglio. Se avete una cuscitura dritta, potete tagliare dall'inizio uno dei due margini di cuscitura più piccolo, facendo sporgere uno dei due margini di un centimetro. In questo modo vi risparmierete di doverlo tagliare in un secondo momento. Adesso un margine di cuscitura è largo un centimetro e l'altro due centimetri. Ora tutto quello che dovete fare è piegare il margine di cuscitura più grande sopra il margine più stretto fino alla cuscitura appena fatto e fissarlo con un ferro da stiro. Sempre con il ferro da stiro stiriamo il margine di cuscitura verso un lato in modo che si presenta ben piatto. Potete anche aiutarvi con dei spilli. Ora non ci resta fare un'impuntura con un semplice punto dritto. Questa impuntura va fatta praticamente sul dritto del tessuto a 1 o 2 mm di distanza dal bordo. Io lo faccio sempre con un semplice piedino universale trasparente, ma potete anche usare il piedino per orli, in modo da ottenere una cuscitura uniforme. Questo tipo di cuscitura viene anche molto carino se usato un colore diverso per le impunture. Se invece usato un margine di cuscitura leggermente più piccolo, ad esempio un centimetro e mezza, la cucitura ribattuta risulterà un po' più fine. Come vedete la nostra cucitura è ben rifinita sia dal dritto che dal rovescio. E qui vi mostrerò come possiamo farla tutto al contrario. Questo tipo di cucitura ribattuta a piatto viene utilizzato principalmente quando avete già cucito insieme due pezzi di tessuto e avete deciso in un secondo momento che sarebbe stata meglio fare una rifinitura ribattuta. Dopo che abbiamo già cucito i due pezzi di tessuto dritto contro dritto, vuol dire il rovescio del tessuto all'esterno, tagliamo una delle due margini di cucitura a metà, stiriamo il margine più largo sul margine di cucitura più piccolo e poi stiriamo il tutto in una direzione. Fissiamo con i spilli e facciamo un'impuntura a un millimetro dal bordo. Siccome in questo caso stiamo facendo un'impuntura sul rovescio del tessuto, vi consiglio di utilizzare la prima cuscitura come guida per la distanza in modo che la cuscitura sul dritto del tessuto risulta parallela. Se volete potete anche aggiungere una seconda cuscitura sul dritto del tessuto. Questa cuscitura sembra leggermente diversa perché il piccolo bodino che si forma non è sul dritto del tessuto ma all'interno. E adesso la falsa cuscitura con ribattitura piatta. Questa falsa cuscitura con ribattitura è in realtà una semplice cuscitura con due impunture. Questa cuscitura assomiglia un po' alla cuscitura ribattuta, ma non è così ben rifinito all'interno, non è così robusta come la cuscitura ribattuta. Però è super facile e veloce da fare. Con questo metodo il tessuto viene posizionato a filo dritto contro dritto come sempre e cuscito insieme con un margine di cucitura di un centimetro. I due margini di cucitura vengono rifiniti insieme con un punto a zigzag o con la taglia cusce e stirati verso un lato. Ora facciamo solo due impunture sul dritto del tessuto ed è fatta. E adesso ancora la cuscitura ribattuta piatta su tessuti che non si sfilacciano. Questo metodo è anche super veloce perché non dovete girare due volte il margine di cuscitura. Questo tipo di cuscitura può essere utilizzato però solo su tessuti che non si sfilacciano come la pelle sintetica, tessuto cerato o il pile. Come per la vera cuscitura ribattuta, i due pezzi di tessuto vengono messe rovescio contro rovescio, vuol dire che la parte bella del tessuto è l'esterno. Cuscite con un margine di cuscitura di un centimetro. Poi tagliate una delle due margini di cuscitura a metà. Piegate il margine di cuscitura più grande su quello più piccolo e stiratelo con l'aiuto di un panno. Ora resta solo a fare un'impuntura a un millimetro dal bordo. Ecco, questo è tutto sulla cuscitura ribattuta. Spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo e se avete ancora delle domande o dei dubbi scrivetemi. Alla prossima, ciao!